Ben trovati ad un nuovo appuntamento con lo Sgabello, il format dedicato all'immobiliare dei servizi e realizzato in esclusiva per il blog gerardopaterna.com. Oggi torniamo nel mondo delle locazioni professionali, sapete che sono, eh, ho il pallino per la specializzazione e se parliamo di specializzazione e di affitti non possiamo che parlarne con Silvia Spronelli, presidente di Sulaffitti. Buongiorno Silvia, grazie per essere venuta qui apposta. Grazie, grazie. a te Gerardo e grazie dell'invito, è un piacere. Bene, no, è un piacere nostro, è un piacere nostro. Allora, ehm, Sulaffitti, quest'anno eh, siamo ai 25 mm -hmm. anni, quindi insomma, 25 anni di età, grande, eh, grande festa. E, come avete trasformato in vantaggio per i vostri uh, rental property manager la specializzazione ecco, sulla locazione? Bene, intanto mi viene da sorridere perché ovviamente quest'anno eh, compiamo 25 anni ed è sicuramente un traguardo molto molto importante. 25 anni fa abbiamo creato la specializzazione, abbiamo diciamo, dato attenzione a, a proprietari ed inquilini Proprietari che avevano una casa da mettere a reddito e inquilini che quella casa la cercavano per andarci ad abitare. E 25 anni fa è stata un'intuizione, è stata la novità, e il valore che ci ha reso diverso e che ha cambiato anche il mercato. Il cliente che entrava eh, per la prima volta in un'agenzia eh, Sola affitti si trovava di fronte a un professionista preparato e competente in grado di dare risposta alle sue richieste di eh, informazione o di consulenza ed era una novità capace proprio di fare la differenza e di eh, innovare il, il mercato. Oggi tutto questo dopo 25 anni ci può sembrare eh, scontato. E quindi ti devo dire che eh, costruire qualcosa di valore, continuare a mantenere il valore richiede comunque un grande lavoro di eh, innovazione continua e in questi 25 anni che cosa abbiamo fatto? Abbiamo eh, lavorato proprio per eh, testare, mh, realizzare dei prodotti e dei servizi che potessero dare agli affiliati degli elementi sempre nuovi per continuare a fare la differenza eh, sulla, sul mercato. Abbiamo uh, anche eh, creato eh, il concetto di eh, rendita eh, in sicurezza, di affittare certo. in sicurezza. Tant'è che nel 2018 con il restyling anche del nostro logo abbiamo aggiunto il payoff a affittare con, ah, con, sicurezza. con sicurezza. E eh, oggi per noi la sicurezza è il valore fondante, è la priorità eh, assoluta oltre a questo l'evoluzione che abbiamo avuto in questi anni è stata anche quella di trasformare proprio l'agente la, immobiliare specializzato in affitti sicuri in Rental Property Manager certo. che è un consulente che grazie agli strumenti che gli mettiamo a disposizione è in grado di massimizzare la rendita del proprietario e, e di darle continuità e garantirla nel tempo che è sicuramente un valore eh, molto apprezzato. Di certo. fatto siete rimasti l'unica azienda grande, strutturata, a parte qualche, voglio dire, eh, iniziativa più locale, ma a livello di, di paese, ecco, che si occupa di affitti e hanno attraversato questi 25 anni sapendo eh, rimanere fedeli alla missione iniziale, ma adeguarsi negli strumenti e nelle modalità per affrontare il mercato, la tecnologia, eccetera, eccetera. Uno dei problemi più grandi da sempre che ho riscontrato nella locazione qual è? è la garanzia del sì. pagamento del canone e lo scorso anno sull'Affitti insomma si è un po' stancato, ho detto sapete che c'è, che adesso le locazioni le garantiamo noi come sull'Affitti SPA e hanno lanciato questo solo affitti pay. Ehm, che io ho detto è un'operazione che contiene un po' di coraggio, un po' di incoscienza, ecco. Però a distanza di, eh, di mesi so che le cose stanno andando molto bene e per l'appunto come ti avevo chiesto sei mesi fa ci dirai come sta andando e quindi la sì. domanda è come sta andando sulla Fiti Pay? Allora eh, intanto sull'AffittiPay devo dire che è stata l'evoluzione naturale del nostro concetto proprio di eh, affittare in sicurezza ed è anche eh, la eh, garanzia di punta della gamma di tutele che fa parte del nostro pacchetto affitto sicuro. Che cos'è Solaffittipay? Pay è la tutela che garantisce al proprietario il pagamento del canone d'affitto ogni 15 del mese direttamente da parte del gruppo Solaffitti. Diciamo che con questa garanzia l'inquilino finanziario del proprietario diventa proprio il gruppo eh, Solaffitti e quindi qualsiasi cosa accada dai ritardati pagamenti ai mancati pagamenti il flusso di pagamento non viene mai interrotto per tutta proprio la uh, durata del contratto fino alla liberazione dell'immobile. E devo dire che eh, questa è stata una scelta coraggiosa, ma non è stata una scelta incosciente. <ride> non è stata una scelta incosciente perché? Perché intanto, ovviamente, l'inquilino deve avere eh, determinati requisiti, certo. ma soprattutto eh, la, la scelta di arrivare a uh, mettere sul campo questa tutela cioè, è stata possibile grazie proprio ai tanti dati che noi abbiamo, alle informazioni e, al numero di contratti di locazione che noi abbiamo generato in questi 25 anni. Cioè la nostra rete ha generato oltre un milione di contratti di locazione e ogni anno gestiamo 40.000 eh, transazioni. Questo cosa ci consente? Di avere dei dati da analizzare che ci portano a sapere con esattezza sì. quale eh, può essere il, il rischio e quali devono essere i requisiti. Oltre poi, una cosa molto importante, spalmare il rischio sui 40.000 contratti che noi stipuliamo ogni anno. Quindi devo dire che non è in coscienza ma è proprio grazie all'analisi dei dati approfondita e sì. anche una struttura che eh, riesce a garantire eh, il la promessa di pagamento appunto che viene, che viene fatta. No? Tant'è che abbiamo anche proprio per dare forza e per dare sostegno a questa sì. promessa eh, aumentato il capitale sociale della, del nostro gruppo a 4 milioni di euro interamente versati Vabbè. proprio perché Facciamo una promessa, la vogliamo mantenere. Sostituiamo quindi in coscienza con visionario. Ecco, con un coraggio visionario che deriva proprio dal vostro background, fatto di, di dati e quindi la capacità anche di saper prequalificare, prevedere insomma ciò che potrebbe accadere. Okay, okay. Allora, io so che però, legato ecco, a solo a Fittipay, che è un progetto di grande innovazione digitale, c'è anche una fase 2. Una fase 2 che è stata presentata il 23 giugno alla convention uh, uh, Fitti, sì. quindi grande festeggiamento ma anche presentazione della fase 2 di Solo Affitti Pay. Ce la vuoi raccontare? Sì, allora come dicevo prima Solo Affitti Pay ad un anno dalla, dal lancio eh, ha, ha avuto molto riscontro sia nella rete dei Rental Property Manager sia proprio eh, da parte di proprietari, di investitori immobiliari che un po' complice la pandemia e l'incertezza economica hanno visto in questa formula di garanzia dei canoni e di anche riscossione dei canoni una soluzione molto efficace. Tant'è che l'evoluzione che abbiamo eh, voluto portare a questa formula è stato quello di creare proprio un portale e un'app per, sull'affittipay.it per amplificare questa promessa di garanzia a tanti clienti anche fuori eh, dalla rete ma pensando sempre però ai nostri eh, rental property, eh, property manager perché ovviamente digitale non vuole dire eh, eh, eliminare la presenza anche fisica eh, del eh, professionista specializzato certo. e quindi diciamo che questo progetto prevede proprio la possibilità eh, di fare che cosa? Di dare al cliente la possibilità di scegliere eh, la soluzione più o meno digitale che preferisce, da un 100% full digital a un 100% assistito dal rental property manager. Quindi il proprietario di casa accede a solaffittipay.it e dice: eh, Devo affittare una casa, eh, magari non so, propone un, un prezzo, un canone. E da lì ha la possibilità anche di, di, di andare a, a definire tutta quella, quella parte legata alla tipologia contrattuale, quindi non solo dal transitorio al 4 più 4, ma anche al 3 più 2, il concordato, sì, concordato no? il concordato, esattamente. Okay. Allora, intanto, cioè, questa è una formula che consente di eh, portare al mercato degli inquilini e dei proprietari okay. una soluzione digitale, ovviamente veloce e sicura, perché c'è sempre l'abbinamento certo, di solo pay, certo. quindi della tutela, e anche è flessibile perché ognuno cerca la soluzione che meglio si addice alle proprie esigenze e porta anche il Rental Property Manager alla nostra rete dei de grandi vantaggi perché il proprietario scegliendo un Rental Property Manager certo. porta un incarico in esclusiva al Rental Property Manager direttamente okay. e full digital, <ride> certo. completamente digitale certo. oppure il Rental Property Manager può ehm, ampliare il portafoglio di immobili a disposizione per soddisfare le esigenze dei potenziali inquilini che ogni, giorno, che ogni giorno riceve. Oltre, cosa molto importante, ad avere dei, dei servizi e degli strumenti sì. digitali come il calcolo del canone concordato, che è una roba da mal di che è testa. È una roba strepitosa: Se ogni comune ha <ride> le sue e Noi regole. abbiamo la possibilità con il nostro portale di eh, calcolare il canone su tutti i comuni d'Italia. Ma c'è anche mm, la minimazione sì. da parte delle associazioni. Si sarà poi anche, sì, la, pro, la possibilità tutto in digitale. Tutto in digitale. Fantastica. Quindi mm. questo secondo me è veramente la svolta. Sì. La svolta. E so che però c'è anche, eh, collegata a questo progetto, un'iniziativa di crowdfunding. Sì. Mm. Esattamente, proprio come dicevo prima, sì. con l'intenzione di eh, valutare un progetto e sviluppare un progetto insieme ai Rental Property Manager, abbiamo pensato di coinvolgere prima di tutto chi da sempre ci segue in questo, nel nostro progetto e quindi abbiamo lanciato una raccolta di crowdfunding rivolta prevalentemente ai nostri rental property manager ma anche ad investitori esterni attraverso una piattaforma eh, di raccolta che, che è Mama Crowd, Crowd. Ecco, sì, che diciamo è la prima garanzia, piattaforma sì, sì, di sì, sì, sì. equity eh, crowdfunding certo. in, in Italia Accolto eh, positivamente il nostro progetto anche perché devo dire che abbiamo presentato davvero un business plan eh, molto prudenziale Abbiamo presentato un business plan che eh, nell'arco dei cinque anni sviluppa un fatturato di 15 milioni di euro con un EBITDA di, eh, del 16%, ma con un numero di transazioni alla, al quinto anno che è di 11.000 transazioni, quindi un numero davvero sì. contenuto. Se pensiamo che oggi la nostra rete ne sviluppa 40.000 in un anno, quindi cioè, noi a cinque sì. anni abbiamo previsto comunque 11.000. Quindi diciamo Potenziale. che questa soluzione è stata eh, molto apprezzata. Un altro elemento importante sempre della raccolta di crowdfunding è che nonostante la perizia del progetto fosse più alta, noi per questo primo round di raccolta abbiamo deciso di dare una un valore pre-money sì. più basso proprio per dare la possibilità ai nostri rental property manager e agli investitori esterni che intenderanno appunto ehm, e investire con noi in questo progetto di poter ottenere attraverso delle ex strategy certo. poi dei ritorni molto interessanti. Interessante. Quindi taglio minimo 500 euro. Taglio minimo 500 euro. Ok, perfetto. Quindi so, in teoria posso investire anch'io. Sicuramente. Perfetto, io <ride> ci provo. Tanto eh, giochiamo questa, questa cosa. Silvio per me è una garanzia, sono 25 anni hanno un valore, quindi il progetto mi piace, sicuramente sarò tra i tanti tantissimi investitori di questa, di questa iniziativa. Saremo felicissimi di questo. Bene, allora eh, parliamo un attimo invece dei vostri rental property manager, che caratteristiche devono avere e quanto volete ancora svilupparvi sul territorio? Allora, intanto che cos'è un rental property manager? Un rental property manager è un professionista che guarda nel medio-lungo medio periodo e che gestisce l'immobile non più come un prodotto ma come un progetto di rendita a medio-lungo medio termine. E il rental property manager oggi è sempre più spesso anche un agente immobiliare. Un agente immobiliare che vede nella soluzione che noi offriamo una formula già pre preconfezionata e pronta per essere adottata, certo. pronta, pronta all'uso no? e che gli consente appunto di eh, vedere eh, l'immobile proprio come un progetto di eh, lunga durata e non come un prodotto e di andare a costruire delle relazioni e con i proprietari di immobili che gli consentono poi di sviluppare nel tempo un numero x di affitti perché il business dell'affitto è un business scalabile a differenza di quello della compravendita è un business che nell'arco di dieci anni sì. ti consente di, rinnova, esatto, sì, eh, di monetizzare per almeno 5 volte oltre a tutti quei servizi eh, che poi, eh, puoi eh, proporre e quindi mh, Oggi sempre più agenti immobiliari eh, che erano tendenzialmente rivolti alla compravendita e che hanno aderito al nostro progetto trovano nella nostra soluzione eh, l'opportunità appunto di abbinare un business scalabile e quindi di inserire un qualcosa che gli dà un fatturato costante e crescente ma anche di creare una sinergia col comparto della compravendita perché ovviamente eh, aumentando il patrimonio Beh, relazionale sì. aumenti anche la possibilità di aumentare le vendite attraverso investitori immobiliari che mh, acquistano nuove case certo. per mettere a reddito piuttosto che inquilini che poi la casa che eh, hanno preso in affitto la comprano oppure ne eh, acquistano un'altra. Quindi... Okay. E come, diciamo numeriche, avete un progetto, così, un numero in testa, ecco, di, di Allora, guarda, noi oggi siamo 300 nuove... eh. punti sul territorio okay. e sicuramente possiamo raddoppiare eh, tranquillamente i nostri numeri e vorremmo arrivare a raddoppiarli, sì. Bene, bene. Eh, per raddoppiare servono persone eh, e quindi serve anche eh, prospettiva. Parliamo del futuro. Del brand eh, sull'affitti parliamo in relazione alle donne e ai giovani eh, quali ecco politiche di inclusione state eh, attivando proprio per garantire questo futuro anagrafico anche mm. all'azienda sì allora devo dire che il nostro modello di gestire l'affitto oggi attrae naturalmente molti giovani e anche donne e, mh, la spiegazione che ci siamo dati è che eh, i giovani e le donne sono eh, attratte anche dalla, dalla gestione delle relazioni nella, nel lungo periodo e dalla possibilità di costruire proprio un sistema di eh, lavoro manageriale che mh, dura nella, che, continuativo, continuativo nel certo. tempo. E questo quest aspetto ha portato numerose un numero alto di interesse da donne, parte di, di donne, donne e, giovani, e, di, e, e di giovani, giovani. E che, vedono a, che vogliono anche oltre a un progetto che ovviamente eh, produce eh, un ritorno economico anche la, la possibilità di eh, come dire, mh, mh, condividere dei valori ecco, mm? ecco questo è importante, esatto, molto importante esatto. valori quindi, valori e relazioni e... In contestualizzare tutto anche nell'attività professionale. sì. Quanto è importante questo anche rispetto alle, alle recenti polemiche legate insomma alla donna, al mondo del lavoro insomma abbiamo assistito sì. no, con... No, questo con per noi è, ecco. è molto importante perché è, appunto come dicevamo prima, per noi oggi il valore fondante è dare sicurezza e garantire sia il proprietario dell'immobile ma anche l'inquilino attraverso un sistema che possa facilitare l'accesso all'abitazione da parte dell'inquilino e che possa attraverso le tutele garantire sicurezza al proprietario. Tutto questo va costruito con, met con un metodo e con un sistema che Solafitti appunto ha messo mette a disposizione e condivide nei valori con i propri rental property manager. Bene Silvia, grazie. e Continueremo a seguire con grande attenzione queste fasi del progetto perché sono davvero coinvolgenti. Quindi in bocca al lupo e ci rivediamo presto qui allo sgabello. Eh? Crepi, grazie, molto volentieri. Bene. Prima di chiudere ti ricordo che se hai un progetto, un prodotto o un servizio per l'immobiliare e vuoi presentarlo da questo sgabello puoi farlo scrivendo allo sgabello chiocciola gerardopaterna.com Ti aspetto in occasione del prossimo video.